Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video Ragazzi oggi vi spiego come trovare la magia E la forma invisibile, molto semplice Questo è l'ultimo stemma che sono riuscito a trovare Quindi sono tre stemmi, tre Quindi li trovate tutti E poi dirigetevi alla torre del miraggio Questa è la posizione esatta Ma non vi preoccupate perché a un minuto e 20 Vi mostro tutta la mappa dove ho trovato la torre Perché una volta trovata dirigetevi lì, proprio lì alla torre invisibile, era ovvio che si chiamava così, però si chiama torre del miraggio. Entrate dentro e non solo troverete un solo incantesimo, ma due incantesimi. Questo è il posto. Proprio qua vicino alla torre troverete altri due stemmi, quindi toccateli e si sbloccherà così la torre momento che metto un po la lanterna per fare un po di luce salite fino a sopra e troverete i due incantissimi e poi dopo andiamo a provarli Eccoci qua ragazzi, questa è la lama invisibile, non possiamo provarla con il sigillo, possiamo solamente usare il bastone, eccolo qua, tocco la spada, guardate un po' che effetto, eh! Ecco, Eccola che è invisibile Un'altra cosa ragazzi Voi non potete usare questa magia su lame Che sono già spade su, Cioè spade incantate Quindi non scordatevi Non potete Scordatevelo veramente Non potete usare questa magia Su queste spade Tipo questa qua la fiume di sangue E no non si può usare Ci ho provato niente E niente adesso Proviamo un attimo Un'altra spada per vedere un attimo, ecco qua la spada la marcecente, vediamo un attimo, eccola ah, sì, questa funziona. Ok, ora proviamo quella eh, sì, questa qua, la forma invisibile, non è cambiato nulla, non lo so come funzioni. Forse se ti vede il nemico, non lo so come funzioni, però questo è l'incantesimo. Quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi. Spero tanto che il video vi sia stato utilissimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.